You never know. Ragazzi siamo a casa di Ericottero a casa. <laughs> Vuoi farmi vedere cosa facciamo? Questo è il mio obriago. È la sua altalena. In giapponese si dice altalena. Vi fai vedere la casa, Eriko? Allora, siamo un po' ombriaghi. Allora, questa è la cucina di Eriko. L'avrete vista magari in qualche video. Guardate che bel lampadario. Questa è la tua casa Bergamo, vero? Aspetta. L'ho da ormai 5 anni. Sì, davvero. Mi fai... Oh, però guarda che puoi fare il tè. Eh? Posso fare il tè? Eh, come si fa? dimmi dov'è, dimmi dov'è. Ah, questa è per fare l'acqua calda. Metti l'acqua qui. Ok, ragazzi, come fare il tè? Non hai fatto il video sulla colazione giapponese? Beviamo tisane come si Beviamo tisane perché siamo vecchi. Esatto. Sì, oggi abbiamo bevuto due spritz e mezzo litro di vino. E poi il. Non era limoncello, era? Meloncello. Meloncello, ok, il, melon, il, il limoncello fatto col limone. Premete qui ma a, caso? E a dormire, mi sa. Peccato. Ma io sono venuta qui a vedere. A eh, ma eh, vabbè, ma a caso c'ha la tonsillite. Ciao, ah, tonsillite, okay. sì. vedete che è tutto pulito, eh? Si, sì. eh, una donna triste. Devo okay, fare almeno un gatto, qualcosa. Ah, non c'è la camera da letto. Eh, già la camera da letto, un po' presto. Ok, c'è anche. Ok, kagami, anche... Ah. kagami. Kagami in italiano, che sembra una parolaccia, però in giapponese vuol dire... È Kagami, per favore Kagami, in giapponese Kagami vuol dire specchio, in italiano... Kaga. In giappone esiste un nome maschile: eh? Kagakatsu Kagakatsu? Io ho un'amica che si chiama Sadakatsu, però Kagakatsu vince, è amico tuo? È amico mio? È amico tuo? È un amico cagacazzo. esiste come nome? Kagakazuo. Cagacazzo. ok. Come si scrive in kanji? Kaga Kuo'eru'nika. ni, ga... ah, Katsu ed è cazzo va cazzo. Vabbè, ragazzi, se volete conoscere l'amico di Eriko cagacazzo è amico suo. Questa è la lampada di Eriko. Guarda di bella! Tutto mio. Tutto tuo. Questo è il bagno di Eriko. Seguiamo Eriko. Oddio, attenzione. Qua, che è pericoloso! No, ragazzi, è divertentissimo perché quando parlo con Erico parliamo mezzo giapponese, mezzo italiano. E poi ogni tanto me ne esco con delle frasi in inglese. Oh, che bella casa, Erico! Erimo, diciamo, è bello per fare i video, eh! È veramente bello! Dai, raccontami una storia Eh, storia di cosa? Non lo so, raccontami un episodio che ti è successo Ti ah. ho già raccontato tutto Sì, è vero, sono tre ore che parliamo Alla fine di sto una storia, dai, eh, cos'era? Sì, sì, come il giapponese che ti ha spezzato il cuore Eh? Mi ha raccontato la storia di quel giapponese che ti ha furato l'età Ah, sono so. È vero, e io gli ho raccontato la storia della giapponese che invece l'ha spezzato a me. Oggi abbiamo parlato dei nostri ex. Ex? Eh, non lo so, mi ricordano molto una canzone di una cantante italiana che si chiama Alexia. La conosci Alexia? Vabbè. Ma non è come... ah un e dove è a te, Venino? E di chi lo Secondo me da qua ci si va, eh. su? Posso salire? Fammi vedere, fammi vedere. Non rompere, niente Non credo che si rompa Eh, perché ho paura io No, io penso che sia un letto eh. Eh. no, qui è scoperto È scoperto Qui si è te, la mano è Ma questo dice che è un letto o no? Non lo so Scendo prima che si rompe? Si Ma dice che si rompe se metto la mano qui? Eh, si muove, Ma muove, muove, muove, muove, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, domani vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, della canzone che forse vai, potresti... Ce l'hai la canzone nel cellulare? No, no, zutto zutto e eh, devo cercare in fondo. In fondo non riesci a trovare? Mezza mm. Ok, eh, ho aperto il mio canale un anno e qualche mese fa. Sì. Mi sto andando molto bene e infatti ne sono contenta. Però abbiamo parlato di tipo argomenti interessanti che potrebbero essere per il video futuro. Ma ultimamente eh, non so, YouTube, cioè. Mm, Continuiamo perché ci piace alla fine, no? Sì, sì, sì, sì, sì. però mi racconti un po' di questi quadri che hai in casa, perché li hai comprati, sì. perché, perché so. tipo, perché hai scelto questo? Ho fatto io questo. L'hai fatto tu? No? Sì, sì, sì, sono bravissima a disegnare, vedete che colore è bellissimo, questo è il mio autografo, c'è scritto Eriko Kawasaki. Vediamo i libri che legge Eriko. Stephen King Steve, Stephen Qual è? Ah Stephen King Oh io l'ho letto questo Il Miglio Verde È un bellissimo libro Lo conosci C'è anche il film Non l'hai mai letto A parte che di ultimo È un periodo che ogni mese Sta uscendo un film nuovo Di Stephen King L'hai visto L'Erba Alta? No Hannibal l'ho visto il film Il Silenzio degli Innocenti È uno dei miei film preferiti Anche di mia mamma È bellissimo La sotto vai c'è la da giù Antonio. vuoi tornare in branco? No Ah dai Segui Dai corri corri corri corri. Bisogna essere un po' silenziosi quando si va fuori Ragazzi comunque se vi siete visti il video fino a qua vi ringrazio Siete davvero dei fan speciali Vi vogliamo bene Questo era un video così per farvi vedere 10 minuti di ericottero ubriaca Però eh? L'effetto dell'alcol è sparito L'effetto dell'alcol è sparito? In questi 10 minuti di video? Mannaggia Vabbè ragazzi, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguriamo una buona... Buonanotte. Ciao. Ma oh, no, qua è bagnato, mannaggia. Ah. C'è un'onore. <ride> Madonna, c'è un'onore. Buonanotte, ciao. Bene. Buongiorno. Che poi è pomeriggio. Allora. Le, mi fai strada? Guardate che bella la maglia di Ericottero! È del Monster Dolls che è un concerto che organizza Erico tutti gli anni adesso. Allora adesso ci rechiamo dalla casa di Erico che è qui fino allo studio, quindi sarà un lungo percorso. Sai dove è lo studio? adesso sarà subito. Sì esatto. Buongiorno, benvenuti su un nuovo video a cazzo. Oggi l'ospite speciale di oggi è... Barabam, barabam. Ericottero. Allora cosa stai facendo, Ericottero? Ti vedo super felice e contenta. Sto ballando. Stai ballando. Sto scaldando in realtà. Ma che bel vestito, ma di chi è? Non quello, quello sotto. Mia, Quello là. Ecco, Yox mi rimasta Serafini, Serafini, questo è un vestito di serafini. Qua abbiamo Stefano di Hyper Rio. Cosa pensi delle brioche che ti ha fatto Sebastiano oh, questa mattina? molto buona! Grazie! No, perché dovete sapere che ogni settimana che cucino qualcosa di sbagliato, a casa, ti manda sempre le foto dei shippai esteriori. <ride> tipo non lo so brucio le castagne foto ricottero. Tutti io quelli si sono uniti ho fatto praticamente la prima volta che ho fatto i biscotti li ho fatti li ho messi tutti sulla carta formò si sono tutti uniti è diventato un unico biscotto <coughs> allora adesso stiamo per iniziare ragazzi riesci mm, a in piedi o seduta forse in piedi ok in piedi in piedi Sì. ok sei trovato per uno <laughs> eh, non è ho scritto io il testo di questa canzone comunque possiamo iniziare quando vuoi eh? se siamo già pronti tu sei pronto? Sì, sì, sì, sì. Oh. Adesso mettiamo la musica. Serve? Sì. Sì. No, non ce l'ho io. Ah, ce l'ho io, ce l'ho io. Adesso metto, faccio partire la musica. Ragazzi, stiamo per sentire The New Single Is. Vuoi sì. sì. salutare? Sì. Ok, bye. Bye.